Grazie Presidente, solo per dire che su questo tema ci stiamo lavorando, è prossimo eh, l'uscita del regolamento della Polizia Locale dove ci sarà un articolo specifico su questo argomento per cui su questo ordine del giorno ci asteniamo. Grazie. Grazie a lei